Ciao, sono Marco, sono a spasso col fedele amico a quattro zampe, abbiamo appena lasciato qui un pezzo di strada millenaria, siamo in un posto fantastico, abbiamo fatto una lunga corsa e ci stiamo facendo un po' di defaticamento. Ti sei mai domandato come mai hai letto tanti libri per ottenere una trasformazione tua personale e non hai ancora visto i risultati? Oppure ti sei mai domandato come mai non riesci a convincere una persona di qualcosa? malgrado tu gli abbia fornito tutte le prove che tu hai ragione o che il tuo punto di vista è corretto. Bene, non ci riuscirai perché se non porti le cose su un piano emotivo non otterrai cambiamenti. Otterrai dei cambiamenti solo e unicamente sul piano emotivo attraverso un'esperienza che ti coinvolge emotivamente ed ecco perché ci sono delle persone che fanno qualcosa di auto come per esempio fumare eppure eppure continuano questo perché perché ovviamente sul piano emotivo non hanno avuto ancora come si suol dire la botta non hanno subito alcun colpo emotivamente non sono stati coinvolti anche gli acquisti li fai a livello emotivo non li fai a livello cognitivo qualunque cosa tu vai ad acquistare sì, magari sai che qualche cosa è utile, ma nel momento in cui vai a scegliere fra due cose l'elemento co che prevale è l'elemento emotivo che ti spingerà più verso una cosa rispetto ad un'altra. È così che scegliamo il nostro partner, è così che facciamo tutte le nostre scelte, è così che otteniamo tutti i nostri cambiamenti, sempre e solo a livello emotivo. Io mi auguro di esserti stato utile, intanto mi sto girando intorno per farti vedere quanto è bello questo posto. Eh, spero Veramente mi auguro di esserti stato utile con queste mie riflessioni. Io e King, il fedele amico a quattro zampe, continuiamo questa piccola e breve passeggiata di defaticamento perché lui a un certo punto a casa non vuole tornare. Vedi, è felice, saltella, ma a casa proprio non vuole tornare. Eh? <ride> mi guarda così. Ti saluto con un abbraccio, ciao.